Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Io sono Fabrizio e quest'oggi, questo sabato mattina Siccome non c'è un cazzo da fare Faccio un video nella macchina Perché devo andare a fare un paio di commissioni Perché a casa tutti dormono, è abbastanza presto stamattina E volevo parlare un attimino con voi Anche se questa inquadratura non mi piace tantissimo Però uno si deve accontentare di quello che ha Allora RFactor 2 rilasciano I ragazzi di studio 3.97 Rilasciano circuito in total laser scan con le api di x 11 mentre il microfono se ne va un po' dove cavolo gli pare e Codemaster annuncia F1 2018 con la loro steel box non che ne frega niente a nessuno e q simulazioni ieri ci rivela finalmente la data di uscita di assetto corsa che è previsto per quindi ragazzi come dicono loro save the date, noi ci vediamo prestissimo per un nuovo video, ciao